Ciao a tutti ragazzi, sono Dani26 Oggi vi mostrerò tutti i miei dispositivi Android ehm, che ho... ce ne ho proprio uno in cui, eh, che mh, non ha installato Android che sarebbe questo, un Blackberry eh, che vabbè, vi volevo mostrare è la mia collezione più grande di dispositivi ne ho altri di dispositivi e magari in questi giorni ve li mostrerò proprio tutti Beh, comunque iniziamo subito a mostrarvi i miei telefoni. E eccoci qua, li ho girati, questo è il mio S4 mitico, poi vi metterò il link in descrizione. Questo è un Samsung Galaxy Ace, questo è un, è un doppio Samsung Galaxy Ace, infatti non so se vedete ma è leggermente più spesso questo perché è doppio. Questo è un Blackberry Q, ehm, Q10, che non so se ve l'ho già detto, ma eh, appunto è, diciamo non ha su Android. Ma nei prossimi Blackberry credo che l'abbiano implementato Android. Qui eh, c'è il Samsung Galaxy S7, che vi mostrerò dopo. E, e poi capirete perché è girato e anche perché c'è metà eh, diciamo, corteccia di copertura e di metano ehm, e questo è l'actel eh, A8 adesso ve lo mostro spostiamo gli altri poi qui abbiamo anche un tablet che vi ho già mostrato ok se da quanto è caduto si è anche staccato un pezzettino di, di display appunto questo è il tab 4 è scarico perché appunto come vi ho già detto mi, eh, sono tutti scarichi cioè, questo qua è un G4 che eh, come vi ho già detto è, è il mio telefono principale qui è la batteria di scorta diciamo a grandi linee la batteria di scorta del S4 mm, e niente vi volevo dire anche un'altra cosa ecco che questo telefono qui è diciamo, stato il mio telefono che mi ha riparato l'S5 eh, cioè che mi ha sostituito l'S5 mh, perché, perché dovevo avere un qualcosa in mano e questo qua è, è il mio diciamo, foldable vedete eh, qui si stacca diciamo, la mh, back cover e quando ne stacchi una ne devi staccare l'altra vi farò diciamo, una recensione questo è, come vi ho detto, il BlackBerry Q10 e mm, questo è, è eh, il Samsung Galaxy S7 questo è l'Actel A1 non A8, perché A8? era A1 comunque, con Android 8 Oreo allora, eh, questi qua hanno tutti 3 GB di RAM tranne questo qua che non so ancora quanti ne abbia, però è touchscreen display AMOLED pure questo e, basta, e anche questo qua ce l'ha AMOLED poi per il resto tutti normali display col, eh, pure lui anche il mio J4 Plus um, non ha il display AMOLED e appunto questo qui aveva la Display e questo era l'unico color on display che aveva lo on display. Ah, gelato, cacchio. Adesso sto tenendo il telefono in mano perché ehm, continuando a muovermi, se, se tengo sto robo qui, qui, mi cade il telefono. Cioè, si, ehm, si muove tutto. Provo a rimetterlo. che okay, Adesso sto un pochino più fermo. Eh, adesso vi mostrerò un po', mh, diciamo come mi è venuta l'idea cioè vi racconterò come mi è venuta l'idea di fare diciamo questo video mi è venuta l'idea di fare questo video perché ho visto diciamo che iniziavo a farmi una cantinetta come quella del galeazzi andregaleazzi.com vi metto il link in descrizione andate a seguirlo eh, mettete like a tutti i suoi video e iscrivetevi anche al mio canale ehm um, appunto que, eh, appunto, ho voluto fare un video per farvi vedere un po' quanti ne avevo, quanti mh, dispositivi avevo, poi ne, ne ho altri, computer, monitor, che uno ve l'ho già fatto vedere, poi ne ho un altro, BenQ, che vi farò vedere in questi giorni. Niente, per oggi era tutto, eh, usciranno altri video, uno che ho già registrato sulla sicurezza, eh, diciamo, mh, ispirato a... Al video di Andrea Ventifegna che gli hanno rubato l'iPhone, e appunto, ehm, questo è il mio diciamo video. Poi uscirà, uscirà appunto questo video della sicurezza che devo ancora editare prima. Editerò questo, e poi, eh, una volta caricato questo, eh, caricherò su quello della sicurezza e uscirà nei prossimi giorni. Ciao! A Mm, vi metto anche in descrizione il mio nuovo canale, uh, seguitemi, uh, mi sembra che si chiama Computer, um, Computer Geek uh, o Geek Computer, comunque Computer Geek, adesso ve lo metto, mm, vi metto il link in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.